Giovanni Bazzocchi dell'Università di Bologna, del Centro Studi e Ricerca, Agricoltura Urbana e Biodiversità. Ci spostiamo in questo caso da Milano a Bologna. Sì, grazie, buona, buonasera a tutti. E, sì, volevo prepararmi la, la presentazione in dialetto bolognese in onore delle tipicità culturali, oltre che culturali, ma poi mi sarei dovuto portare dietro il traduttore, <ride> non era il caso. In più nonostante vive a Bologna da 35 anni, anche io, purtroppo, il bolognese ancora non, non lo mastico <ride> molto bene. E farò una, un escurso su, un po' rapido su quello che è successo a Bologna negli ultimi anni, su questo argomento, sull'agricoltura urbana e periurbana. E cercherò di appunto, essere molto breve, perché poi invece volevo proporre una riflessione finale. Bologna si è una, autodefinita, ma insomma in qualche modo è vero, la città degli orti, nel senso che la città italiana con il maggior numero di orti urbani comunali, quindi allotments, appezzamenti comunali dati in concessione ai cittadini che possono... Coltivarlo. Questo perché già dagli anni Ottanta, inizio anni Ottanta, forse anche fine anni '70, con il sindaco Zangheri, e, al, furono create alcune aree mh, di appunto orti urbani, cosiddetti allora, anzi, nel, che dopo sono stati definiti de, degli anziani, perché erano stati affidati a mh, persone in pensione sostanzialmente. E, mh, Ovviamente questa, questi orti urbani hanno, si sono sviluppati nel corso dei decenni, ma sempre in maniera un po' così eh, sotterranea, in aree non propriamente centrali o cui non è stata data forse la, la centralità, benvenuto, <ride> eh, che, che, mh, che meritavano. Eh, erano, dico erano perché stanno cambiando le cose anche un po' bruttini, no? con questi <ride> reti, cose, eccetera, eccetera. E, dopodiché, negli ultimi, diciamo, dal, gli ultimi dieci anni, eh, sono cambiate delle cose. Innanzitutto, sono nati eh, alcuni mercati contadini, eh, di, produ di produttori locali. Ehm, prima, così. Po' eh, spontaneamente, dopodiché sono stati, si sono auto-organizzati in un'associazione che si chiama Campi Aperti, che forse conoscete tutti, e, mh, dalla quale è nato, comunque in parte è nato anche da lì, il, il movimento Genuino Clandestino e il film, eccetera, eccetera. E oggi questi mercati contadini sono, che sono mercati di prodotti biologici ma autocertificati, cioè in certificazione partecipata, che non vi sto a spiegarvi nel dettaglio di cosa si tratta ma si capisce dalla, dalla parola, e, eh, ci sono in cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì in varie zone della città, eh, ormai un'istituzione e sono poi, si sono poi moltiplicati, non ci sono solo più quelli di Campi Aperti, ma anche quelli per esempio di Mercato della Terra, di Slow Food e, e altri. E, contemporaneamente, anzi un po' dopo, sono nate anche delle spinte di, di, di tipo diverso, legate più a, agli aspetti sociali nel senso di interazioni, diverse interazioni sociali, guerriglia gardening, gli orti comunitari, i primi abbozzi di orti comunitari, eccetera. E, Gramigna, per esempio, Terra di Nettuno sono due delle realtà eh, molto attive a Bologna. Mm. Nel 2010 ci siamo costituiti invece noi come centro studi, centro studi universitario, credo che sia il primo forse in Europa. Eh, come centro studio universitario sull'agricoltura urbana e la biodiversità in ambiente urbano. In realtà non nasciamo a Bologna, cioè meglio nasciamo a Bologna, ma eh, veniamo da esperienze eh, principalmente altrove, all'estero, di eh, progetti di eh, sicurezza alimentare. Qui siamo nel, nello stato del Piauí, nel nord-est del Brasile, eh, abbiamo avuto esperienze Abbiamo tuttora esperienze in varie parti del mondo, eh, principalmente con comunità di, di donne. Mm, come vedete ci occupiamo principalmente di orti fuori suolo semplificati. Eh, queste esperienze eh, sono state poi in qualche modo... Eh, siamo stati, anzi, in qualche modo invitati da, in particolare, un'associazione di studenti di agraria che si è costituita, che si chiama Biodiversity, ehm, che ehm, avevano conosciuto queste, queste esperienze e hanno pensato di, di provare a riproporle anche nella città di Bologna. Nasce così il primo orto eh, su un tetto di una casa di edilizia popolare, eh, quindi un orto comunitario gestito dai residenti eh, di, questa, di, questa, di questi edifici di edilizia popolare È un tetto alto al decimo piano eh, in una zona ovviamente con eh, problematiche. Qui comincia a entrare in gioco anche il comune di Bologna. Un settore un po' particolare del Comune di Bologna, perché è il settore casa, un po' più particolare per quanto riguarda queste tematiche. E, il settore casa del Comune di Bologna ci ha eh, coinvolti appunto in questa zona qui. E, noi avevamo proposto un tetto, diciamo, un orto su un tetto qualsiasi loro ci hanno proposto questa area qui, che è un'area problematica di Bologna, eccetera. Eh, questo progetto che per quanto ci riguarda è finito, nonostante ovviamente continuiamo a frequentarlo, è andato avanti in, auto, in autonomia da parte di alcuni appunto degli abitanti di queste case e quindi oggi abbiamo, questa è una, una foto che, si, che risale ancora um, tre anni fa direi, oggi c'è un orto molto rigoglioso in questo tetto, ovviamente non vi sto a raccontare con tutti i problemi che questo comunque ha comportato in termini di relazioni, eccetera. eccetera. Però hanno cominciato a relazionarsi, cosa che prima non è detto che eh, facessero, come, come vedete. E ci abbiamo fatto anche delle feste, delle, dei momenti di, così, di condivisione. E da lì poi sono nate altre situazioni, sempre con il settore casa del Comune di Bologna, eh, in altre aree altrettanto problematiche. Questa è una Iola in una zona che si chiama Piazza dei Colori, e qui vedete alcune delle protagoniste eh, sia molto giovani che leggermente meno giovani, che sono appunto erano adesso ormai sono laureate, studentesse eh, di agraria di questa associazione che si chiama Vidiversity. Eh, con un occhio oltre che alla produttività, in questo caso e anche nell'altro, eh, al, anche alla bellezza, perché eh, crediamo che sia un fattore fondamentale eh, appunto perché gli orti urbani eh, possano essere eh, un motore di cambiamento anche dell'aspetto della città. Eh, L'area Battiram, invece eh, nasce da una cooperativa sociale, qui siamo eh, in quella che io definisco la piccola Detroit di Bologna, nel senso che è un'area, eh, zona Roveri si chiama, è un'area ex industriale e artigianale con un fortissimo tasso di abbandono dei, ehm, degli edifici per i propri motivi tasso che sta continuando nonostante eh, siamo forse in una fase meno critica diciamo, della crisi, ma in realtà quei modelli produttivi continuano a essere in crisi, quindi questi edifici, questi capannoni continuano ad essere abbandonati, c'è un tasso di abbandono intorno al 40%. Il tasso di abbandono di queste, di queste proporzioni è estremamente grave dal punto di vista della mh, gestione, Scusate, della gestione eh, urbanistica, tant'è vero che Detroit che ha avuto appunto una, una fase di questo genere è fallita come città proprio su questo tema, qui su questa questione qua. Eh, abbattere, non abbattere, il coraggio di abbattere, si tratta ovviamente di zone, eh, il coraggio di abbattere significherebbe recuperare, cioè tornare indietro rispetto all'edificazione eh, diciamo, precedente. Quindi, e, e dal punto di vista così, delle politiche comunali non è una cosa, eh, almeno in Italia, così <ride> facile da fare. E, diciamo che in, in questa zona si sono fatti eh, alcuni orti, dei campi in territorio comunale e, e soprattutto sta, mh, si sta proponendo da parte appunto di una, mh, nostra come Reschio e di una cooperativa sociale che si chiama Tabetta, eh, come distretto del, eh, dello studio del cibo a livello comunale, diciamo così, della filiera del cibo ovviamente. Dal, eh, perché qui eh, c'è anche una cucina popolare nella quale si, ha, si fanno le prime trasformazioni dei prodotti dell'orto e quindi c'è anche tutto il tema... Eh, stamattina si parlava anche di migranti, cioè tutto il tema del, del prima, della prima trasformazione che è una, sono pratiche che stiamo perdendo. <ride> non sappiamo più come si fa una marmellata, come si fa un pomodori essiccati, come si fanno tutta una serie di appunto, prime trasformazioni per conservare il cibo, perché il cibo viene prodotto in gran parte, in alcun, almeno nelle nostre latitudini, in alcune e periodi dell'anno e poi però andrebbe conservato per i periodi in cui la produzione è minore, se parliamo di, di cibo ovviamente locale. E, e poi Arvaia che è già stata citata più volte, l'abbiamo vista anche nel, nel video, un bellissimo video del eh, settore comunicazione <ride> di Expo dei Popoli. Questa è una realtà, a mio parere, molto importante. È la prima realtà agricola di cooperativa di coltivatori e cittadini, entrambi contemporaneamente, tutti coloro che partecipano a questa cooperativa sono cittadini ma anche coltivatori. E, mh, che, si fa, che fa riferimento al community supported agriculture, che è un tipo di ehm, agricoltura che, urbana e periurbana che si sta facendo modello, che si sta facendo largo in Europa, e non solo in Europa, ehm, sul quale non mi dilungo per questioni di tempo, ma che ehm, fa riferimento ovviamente alla shared economy, a m, metodi partecipativi, non solo di... Eh, decisione su che cosa, quanto e come coltivare, ma addirittura di ehm, come dire, bilancio eh, e, e gestione anche economica della cooperativa stessa. E, orto per Tutti invece è stato un progetto prettamente del comune, c'è cioè un, un concorso di progettazione di nuove aree ortive, di due nuove aree, di tre che poi se ne realizzeranno probabilmente speriamo almeno due, aree ortive comunali invece. Ha vinto un bellissimo progetto, ma soprattutto sono stati presentati tantissimi progetti da tutto il mondo su, in questo concorso. Eh, di tutto ciò noi eh, come eh, Rescue, come centro studi agricoltura urbana e biodiversità, ehm, ce ne siamo occupati anche attraverso due progetti europei. Il primo il progetto Ortis, eh, che era un lifelong, lifelong learning program, project, ehm, quindi di un progetto di formazione, eh, di formazione ehm, legata però all'inclusione ehm, sociale e che aveva come scopo quello proprio di eh, formare una nuova generazione di formatori nell'ambito proprio dell'agricoltura urbana comunitaria, in questo caso, cioè di orti comunitarie. E secondo, questo già è già terminato nel dicembre del 2014, il secondo progetto invece attuale, si chiama Urban Green Train, e, e, ed è un progetto eh, Erasmus Plus, eh, che... Eh, fa riferimento più a eh, diciamo l'imprenditorialità nel campo dell'agricoltura urbana. Eh, quali sono in parte da una eh, ricognizione di ciò che, che già esiste eh, per cercare di capire quali sono i fabbisogni eh, da parte di eh, imprenditori attuali o possibili imprenditori del futuro nell'ambito dell'agricoltura urbana e, e quindi eh, provare a mettere in eh, campo un, um, un vero e proprio um, percorso eh, formativo a livello universitario in questo ambito qui con un occhio eh, di riguardo eh, in relazione alla questione dell'occupazione ovviamente e, um, chi sono i Ehm, protagonisti di, questa, di, di tutto ciò, diciamo, di queste cose che sono successe e capitate. E, ehm, Bologna è la tipica città. Eh, vedevo prima il, la, il disegno di Florence eh, in cui. Eh, appunto, ci sono tante barchette qua e là, tantissime, eh, alcune un po' più grandi alcune meno grandi, che eh, a volte si incrociano, qualche volta si scontrano anche, eh, qualche volta utilizzano la stessa scia eh, in maniera un po' confusionaria ma tutto sommato ricca. E, mh, I soggetti sono vari, associazionismo come abbiamo visto, eh, cittadini in, in senso lato, ovviamente cittadini organizzati. Eh, L'università, che in questo caso ha contribuito, eh, a mio parere, in maniera abbastanza significativa, e in qualche modo anche le istituzioni locali, benché con, in modi un po' particolari, diciamo, con eh, non eh, una pianificazione neanche una capacità di eh, regolare il tutto, eh, però in qualche modo hanno contribuito sicuramente, e soprattutto la microimprenditorialità di carattere in particolare sociale. Eh, abbiamo visto, visto cooperative sociali, cooperative, cooperative, altri tipi di cooperative, eh, singoli contadini, singoli agricoltori. C'è eh, un po' un riassunto di, degli orti urbani a Bologna... Mm. La riflessione che vi, vi proporrei è questa, ehm, ovviamente in tutto per questo percorso noi siamo partiti dal concetto, dal ragionare sul concetto di sovranità alimentare, come avete visto eh, ci occupavamo prima ancora di, di lavorare a Bologna di questo e, e durante tutto il percorso, pur essendo noi dei, dei contadini, cioè qualcuno che lavora concretamente, eh, sui progetti, ma ehm, abbiamo discusso ampiamente su questa questione. Il, il punto sul quale come dire, noi eh, ci incartiamo un po' è, ehm, è proprio il termine sovranità, permettetemi questa eh, cosa, nel senso che ehm, non capiamo bene a chi dovrebbe essere attribuita, se si tratta di un processo dall'alto, questa sovranità esattamente, o comunque chi dovrebbe ehm, rivendicare questa sovranità. Se noi andiamo a ehm, zoomare sulle situazioni reali, di volta in volta potrebbe essere uno Stato, potrebbe essere un comune, potrebbe essere una comunità, eh, un popolo. Eh, si fa fatica a concepire... A, a concepire bene questa cosa. Quello che vedete è ehm, una macina manuale antica, dei tempi eh, della Roma antica, ehm, che era un oggetto abbastanza comune allora, nel senso che eh, l'esercito, ma anche insomma, quando ci si doveva trasferire, ma anche il, probabilmente le singole case possedevano questo oggetto. Eh, questo oggetto serviva per macinarsi ad esempio il grano o altri cereali, ma anche, come succedeva per esempio in Gargano, non lontano da qua, che è una zona ovviamente di produzione di olive, eh, piccole quantità di olio ad uso eh, privato, ad uso eh, proprio. E, questo oggetto si è perso nel corso dei tempi e si è perso anche per un motivo. È stato trovato un editto della zona del Gargano, come dicevo, in cui c'era la pena di morte per chi possedeva questo oggetto, per chi aveva questo oggetto in casa. E questa è una cosa che ci fa, come dire, e questa, questa macina e man mano che andiamo avanti con i tempi tutte le macine che incontriamo, eh, che sono vietate in qualche modo pensiamo alla questione dei semi, pensiamo alla questione dei bioinsetticidi autoprodotti, pensiamo a tutta una serie di questioni su questi temi qui che sono, eh, come dire, dal punto di vista legale, molto problematiche. E, a, noi, a nostro parere dovrebbe farci un po' riflettere, eh, riflettere sulla questione che forse potremmo cominciare a parlare non solo di diritto al cibo, nel senso di diritto all'accesso al cibo, anche se poi magari diciamo cibo di qualità, perché ci rendiamo conto che non è solo una questione di ehm, quantità di cibo, di accesso al cibo, ma anche, come abbiamo più volte sentito oggi, di qualità del cibo, per cui ci sono molte persone che soffrano per ehm, malnutrizione, in senso di eccessiva malnutrizione, e, ma anche forse di diritto all'autoproduzione del cibo, perché questo significa anche diritto alla possibilità di decidere che cosa mangiamo. Vi cito quello che dicevano alcuni oppositori di Pinochet in Cile, non abbiamo più potuto fare politica, ci siamo messi a fare degli orti. <ride> questo è indicativo, anche perché come diceva, come recita un cartello in un community garden di New York, eh, produrre il proprio cibo, un po' come stampare, stamparsi i propri soldi e non dimentichiamoci comunque di fare anche festa in questi, in questi orti, in questi luoghi, perché è, è così che funziona poi la cosa, altrimenti fa fatica a funzionare. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Giovanni.